Sergio Arcuri, sono fidanzato da nove mesi con Valentina. Sergio Arcuri si è fidanzato di nuovo. L'attore, finita la relazione con Mercedes Enger, tra le polenche, si è accasato con una certa Valentina. Sono fidanzato con lei da nove mesi. Ci siamo conosciuti a Roma, tramite mia sorella Manuela. Ogni tanto lei mi segnala le sue amiche, ha dichiarato a Il Sabato Italiano su Rai 1. Qualche settimana fa, però, era finito sui giornali con la modella Ines, ma l'attore ha voluto smentire questa relazione. Intanto Sergio Arcuri ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, ho fatto la carriera militare, sono laureato in ingegneria e ho fatto tanti lavori. Ora? Mi sto dedicando più alla produzione che recitazione. Gli anni passano, mi sono messo dietro al macchina da presa.